10 di agosto, qualifica Cadice-Lorient a bordo tutto bene, ci prepariamo due giorni di bollina forte oggi si è aperto un po' il cielo ma durerà poco perché stiamo andando incontro a un fronte